Ciao e benvenuto a conversazioni segrete sul segreto e sulla legge dell'attrazione. Con me, forse non mi conosci, mi chiamo Francesco Marcuccio e ovviamente Daniele Penna che è diciamo l'esperto numero uno incontrastato in Italia per quanto riguarda la legge di attrazione. Esagerante. Beh, se tu cerchi la legge di attrazione su Google, primi risultati con milioni di visualizzazioni su YouTube. Ma, sì, su, YouTube, su, YouTube. su su Google eh. C'è un, un video che ha fatto tanto tanto tanto scalpore tanti numeri che sta incontrastato al primo posto su youtube Banne. se cerchi legge d'attrazione ed è un corso di un'ora e mezza dove ho svelato appunto un po' di segreti sul segreto, quelle cose che in genere non vengono mai dette e che magari oggi verranno fuori. Eh, vediamo perché abbiamo. È, è molto interessante, sarà molto interessante questa conversazione per me perché... Noi non ci conoscevamo, <ride> siamo, ci siamo segretamente attratti, <ride> non nel modo comprati. in cui pensi tu. <ride> Perché, vedi, la legge di attrazione è una cosa che non faceva per me. Dopo ti racconterò magari come, come sono entrato in contatto. E forse una prospettiva... Uh, di un certo tipo su, sul segreto, sulla legge di attrazione, andremo indietro di, ti dico già quasi cento anni, ti parlo di cose che probabilmente eh, neanche Daniele aveva mai sentito, e Daniele si tratta beh. la sua prospettiva, quindi volevo un attimo intervistare Daniele e vedere che cosa viene fuori da questa conversazione. Sono okay, qua. Quindi te, per te com'è stato il tuo primo contatto con quest'idea della legge di attrazione, del, del segreto, non so, che cosa è stato Questo, libro? questo va sul mio canale, quindi posso parlare senza censura. Sì, accesura. sì, andiamo dove vogliamo. Ehm, beh, se devo dirtela tutta la prima volta che mi è capitato il, il libro, perché poi bene o male ehm, si inizia sempre da lì. no? Questo benedetto The Secret che trovai, lo racconto in uno delle, dei miei video in autogrill, era quel periodo in cui c'erano le montagne in autogrill, vivevo ancora in Italia, di questo benedetto segreto sfoglio bellissimo, carta patinata, copertina fighissima, avevo visto qualche pubblicità su non so online da qualche parte quindi avevano fatto un ottimo marketing e mi compro questo benedetto segreto quando sfoglio le prime 8-9 pagine la mia prima impressione è stata una minchiata pazzesca una minchiata pazzesca si può dire minchiata, sì, se sul mio sì, canale sì, sì, sì sono sì. abituati. Ma anche sul. Anche sul tuo, ok. E parli di minchiata sul tuo canale. No, okay. non ancora, <ride> però possiamo fare una nuova rubrica di minchiata. <ride> Ehm, perché questo? perché io vengo da una cultura e da una formazione di programmazione neolinguistica quindi nella programmazione neolinguistica è una delle prime cose che si insegna è la buona formazione degli obiettivi la buona formazione degli obiettivi che ti dice devi essere specifico ben gestito cioè, esatto la, la, la. specific, <ride> measurable, actionable te le solite cose e quindi questi qui si erano inventati questo libro dove si reimpastavano reimpostavano sta benedetta buona formazione degli obiettivi però ci mettevano. Il, la, la, la, la polverina magica no? per cui tu questa cosa che funziona dentro di noi da sempre manda l'intenzione all'universo e l'universo che è tipo un enorme e-commerce vedi tipo ebay o amazon una cosa del genere lui prende questo ordine gratis perché non paghi niente, e prima o poi te lo manda a patto che tu hai mandato l'intenzione precisa, ben formata eccetera. In psicociberneti, cioè psico un libro del 70, eh, veniva usata la metafora che le nostri, i nostri pensieri, i nostri obiettivi, e soprattutto i nostri pensieri, se ben formati, diventano come un missile a guida laser, non esistevano ancora i GPS, esistevano i missili a guida laser, cioè per cui se invece di avere un obiettivo che è un far. come una sorta di di lampada che illumina tutto il cielo, ha invece un obiettivo ben formato, quindi un laser che punta in un punto ben specifico il missile parte, quindi tu programmi la tua mente ad arrivare lì e prima o poi sì, ci poi arrivi questo è il PNL sistema di attivazione reticolare quella che, cosa che, quella che è il sistema di attivazione reticolare che è Robbins che ha preso da Bandler, che è sempre esatto. PNL, che stiamo sempre lì ma bene o male queste cose qui se andiamo indietro nel tempo le ritroviamo in tutto le strutture che non so se magari vabbè, le tue persone ti seguono quindi lo sanno già che cosa vuol dire tutto questo? semplicemente quando tu hai una cosa nel tuo campo di percezione perché ti sei sensibilizzato a quella cosa magari ti sei comprato la macchina gialla e inizi a vedere la macchina gialla quindi è ovvio che se ho un'idea specifica di dove voglio andare tenderò a da tirando diciamo, però è una spiegazione molto ah, concreta. È anche, è anche una cosa molto più semplice, se io voglio, se io so cosa voglio, è come se tu entrassi in un supermercato senza sapere cosa vuoi e giri a zonzo, rischi o di comprare una valanga di minchiate, si può dire ormai, oppure non comprai nulla. Invece, se tu hai la lista della spesa, entri, vai con la lista, compri e te ne esci. Questa è la logica della legge di attrazione, della. Trazione, de, della della buona formazione degli obiettivi, cioè io so esattamente cosa voglio, dove voglio andare, come lo devo raggiungere e quindi mi crea una strategia, è come se io so che, eh, che ne so, che le patatine che voglio mangiarmi stanno allo scaffale 3, io entro, vado alla scaffale 3 e lo prendo però devo sapere che devo mangiare, se no vado in giro per, per tutto. Ecco questo è quello che capita spesso alla gente, cioè va in giro per tutta la vita perché non sa che cosa vuole e, e, e spesso e volentieri gira a, a vuoto, per cui ci si ritrova a, a metà della vita in cui ci si inizia a chiedere ma che ho fatto? cioè giro e giro e sto sempre qua e la vita inizia a diventare monotona, e si, ci si inizia a fare delle domande, si comincia ad arrivare a questi video o si comincia appunto a leggere quel libro e si ha una svolta e allora lì cominci a metterti a, e a meditare, ti metti lì a dormire, mandi le intenzioni. Qui la tua prima idea è stata ok questa roba è una minchia, la seconda è stata ok funziona perché sfrutta questa idea del. fa fare un po' di chiarezza alle persone. Fa più o meno focalizzare gli obiettivi, quindi comunque è utile ma era il fatto che ci fosse la bacchetta magico, l'universo che faceva da e-commerce universale, l'avevo preso e questa idea è cambiata per te? Nel tempo? O... Sì, accade, mh, lo, lo racconto, la mia storia le, poi la, la ritrovate, se avete visto il mio video, quello di un'ora e mezzo sulla legge di la racconto, e, ovviamente te la racconto anche qui, perché è stata è stato proprio la mia svolta. E, devo fare una premessa, perché quel libro mi arrivò in un momento particolare, io in quel periodo avevo un'azienda, facevo dropshipping, vendevo, avevo dei magazzini, spedivo, eccetera. E quindi quando si spedisce del materiale, spesso e volentieri c'erano dei resi c'era un magazzino resi, quindi avevo tutta una serie di resi da qualche parte se non che un giorno, ah tra le altre cose in quel periodo io facevo eh, dei corsi gratis online per diventare dei venditori eh, bravi su ebay anche lì corsi gratis, quindi che cosa accade? mentre facevo questi corsi gratis un giorno mi scrive una persona di cui non ricordo assolutamente il nome, credo neanche si firmò e mi disse, una mail suonava più o meno grazie, fantastico, bello, bellissimo, soliti complimenti ma alla fine mi disse guarda dammi un tuo indirizzo fisico perché ti devo mandare un DVD che tu devi vedere. È in inglese sottotitolato Ma devi vederlo. ma tante mail gli do il nome, basta, dimenticato, totalmente passato nel dimenticatoio. Questo accadeva circa sei mesi prima il fatto che io incontro che, che, che, che, di aver, visto, di aver visto quel libro là. E quindi basta, il, il libro come ho sempre detto alle 8-10 pagine finisce nel, nel, nel posto dedicato ai libri che valgono meno cioè la cesta del bagno che è quella per i libri <ride> che fanno e, e, <ride> che stimolano esatto. e quindi l'ho abbandonato lì e basta, basta così se non che che cosa accade? che qualche <ride> mese dopo ero nel magazzino Resi stavo guardando un po' quello che era tornato indietro e mi trovo una busta senza mittente, cosa strana, perché se, se mi hai mandato qualcosa in reso mi devi dare un mittente e intestata a me personalmente, boh, chissà che sarà mai In incuriosito Busta che era rimasta lì a giacere per pff, non so quanti mesi, apro e trovo questo DVD copiato con su scritto What the Blip non sapevo cosa fosse, mi sono ricordato di quella mail, non c'era il mittente, io tra l'altro ho perso quella mail e non so come ringraziare quella persona perché mi ha letteralmente cambiato la vita e vedo questo benedetto dvd, oggi esiste in italiano, esiste il libro, allora non c'era assolutamente niente esiste soltanto questa versione inglese copiata e tradotta malamente, e in questo libro eh, si parla di più o meno fisica quantistica sono scienziati però che parlano perché per uno scettico un agnostico, un paragnosto, un, un, uno che non crede assolutamente in neonateo che non ha creduto e non crede, un po' di marketing ti conosci un po' di marketing, <ride> il segreto magico, dici ok esatto. quando mi metti degli scienziati di fronte comincio ad ascoltarti cosa ci fu? in quel video, l'avrò visto ormai un decine di volte ci fu un passaggio che mh, mi diede il vero, io li chiamo i momenti oh cazzo i momenti o oh, cazzo si può dire, a cioè, caso i miei li chiamano follower lo conoscono epifania uh, sono sì, quei momenti, io, sono sono oh, quei mom sì sono quei momenti in cui tu stai leggendo, stai ascoltando oppure ti arriva un'illuminazione e, e resti Pronto. così, basi e dici oh cazzo lì ti rendi conto che una nuova sinapsi si è creata e un mondo si sta aprendo quei momenti sono in genere dei momenti di dubbio cioè sono i momenti in cui quello per cui tu eri certo viene messo in dubbio. Un po' è l'effetto babbo natale, per capirci. Cioè, quel momento in cui tu fino a un certo punto credi che babbo natale esiste e poi arriva, che ne so, il tuo amico di scuola e dice, ma guarda, il babbo natale è il tuo padre. Oh cazzo, E quello è più o meno uno dei primi momenti di risveglio che abbiamo vissuto ognuno. Ecco, bene, quel momento lì avvenne nel, durante World Blip quando, quando a un certo punto uno degli scienziati racconta dell'esperimento di Marisci. Marisci, Yoji, questo tizio che ha teorizzato e messo in pratica più di una volta lì viene, parlato solo una, viene raccontato solo di un esperimento ma poi ovviamente sono andato a studiarmi tutto perché come al solito quando scopro qualcosa mi devo studiare tutto insomma ha fatto diversi esperimenti di cui quello più eclatante fu a Washington DC dove lui teorizzò questo 4.000 persone che avrebbero meditato con la sua meditazione trascendentale ma è irrilevante la meditazione eh, erano 4.000 persone nello stesso luogo sintonizzate sulla stessa frequenza per una settimana mm. queste persone, la sua scommessa in realtà quello che lui voleva provare era che avrebbero reso più buona la città cioè l'intera Washington DC che è grande sarebbe diventata più buona, come in maniera verificabile, mh, facendo diminuire il tasso in maniera notevole di, di tutti i crimini violenti, quindi uccisioni, stupri, solite cose bene, il sindaco di Cocina di Sì andò in televisione dicendo mh, che, che i tassi diminuiscano, tra l'altro lì credo, se non ricordo male, si parla del 25%, cioè una, una 4 praticamente, quindi un quarto in meno di... durante di, il periodo in cui... Questi durante giorni, quella settimana poi questo era quello che loro ah. dicevano che sarebbe accaduto ah, okay. il sindaco disse guarda, è impossibile che possa accadere ebbene, questo esperimento 4.000 persone si sono messe a meditare i crimini violenti sono abbassati del, se non ricordo male, oltre il 25% dopo la settimana successiva sono riandati salendo per poi ritornare alla normalità ma non solo i crimini violenti, anche i crimini minori okay. quindi i furti, i furtarelli cioè praticamente 4.000 persone meditano in una palestra e la città diventa più buona oh cazzo tu mi stai dicendo che la nostra vibrazione esce fuori di noi e condiziona il mondo circostante non me lo sta dicendo uno sciamano o il, chissà lo, lo, lo stregone di turno me lo sta dicendo uno scienziato fatto, quindi con un esperimento reale testato, verificabile ci sono tracce di queste cose qui Lì mi venne un dubbio, a quel punto presi tutto lo scibile umano che c'era su questa roba qui, quindi mi vado a scoprire che marisci, tutti gli esperimenti che ha fatto, bla bla bla, e lì si scopre l'effetto soglia, e quindi ciò che lui scoprì fu che c'è un effetto soglia che, circa, che dovrebbe essere l'1% della popolazione, per cui se l'1% della popolazione in questo caso medita contemporaneamente la popolazione stessa. Sì, un po' delle 100 scimmie. Più o meno, più o meno. Il okay. 100 scimmie eh, è un po', po favoleggiato, okay. eh, è molto utile per far capire alcune cose, però sì, il concetto è quello. C'è questo effetto soglia. L'1% della popolazione, quindi in teoria se, se l'1% della popolazione mondiale riuscisse a mettersi tutti assieme, e fare qualcosa del genere, il mondo cambierebbe questo ci inizierebbe ad esempio a far capire come mai i potenti fanno in maniera tale di dividerci perché se iniziassimo a essere uniti potremmo davvero cambiare il mondo o dare fastidio a nazioni dove si merita molto mi viene in mente il Tibet Od esatto, ma infatti non a caso sembra che nazioni come il Tibet ma così come le suore di clausura pare che esistano per mh, compensare l'energia della terra cioè loro stanno lì sempre, il loro ruolo è quello, meditare, meditare, meditare, meditare quindi è come se, ehm, se la nostra terra non è ancora andata completamente a monte probabilmente è perché ci sono queste energie che in qualche modo compensano sai tutto va in equilibrio, la natura tende ad andare in equilibrio e infatti sta piovendo fuori, non so se si sente questo rumore enorme che ogni tanto siamo in stagione delle piogge, scroscia acqua come se... <ride> Dio piangesse e, mm, e quindi sembra che ci sia questo rimane il fatto che questa cosa qui mi mise un dubbio ovvero il nostro pensiero va fuori e cambia l'ambiente quindi mi studio, vado oltre e l'altro libro che eh, mi ha cambiato letteralmente la visione delle cose e nonché la vita è stato La scienza dell'intenzione di Lynn McTaggart che poi ho avuto la fortuna di conoscere e di chiacchierarci assieme per un po' Lynn McTaggart che è, un, è, una, è una giornalista inglese che ha intervistato e lavorato con altri scienziati di tutto il mondo e lì nel mio video racconto uh, di, di colui che ha inventato la macchina della verità e di tutti i suoi esperimenti mm. sulle piante quindi anche lì le piante che addirittura riescono a comunicare tra di loro che si percepiscono, che comprendono, che... allora una serie di informazioni che mi ha fatto capire che il nostro pensiero non è solo dentro di noi per poi arrivare a, al premio Nobel per la, per la fisica Max Planck che ti dice che tutto è vibrazione, quindi se vai alla fine in fondo in fondo in fondo a qualunque materia compreso ogni parte del nostro corpo, ogni, questa telecamera o quel video il telefonino che hai in mano se vai in fondo in fondo in fondo esiste solo vibrazione mm. quindi in realtà è la vibrazione che poi si, si mantiene in base a determinate logiche fisiche e, e diventa materia la stessa logica per cui se una cantante prende un certo tono rompe un bicchiere, perché va in risonanza con la vibrazione, ed ecco qui la legge di risonanza, su cui poi potremmo andare a parlare meglio. Eh, se andiamo a studiare poi la fisica quantistica, potremmo mh, racchiuderla in un unico in un'unica frase, ed è lì che capisci come la fisica quantistica, quindi la scienza, mi apre un dubbio ancora maggiore e mi cambia completamente la visione delle cose, mi fa un reframe <ride> della mia mente, ovvero? L'ambiente è un'estensione della nostra mente. Quindi non sono più io che mi fisso un obiettivo e lo voglio e lo raggiungo. No, è diverso. Il fatto che io mi fissi un obiettivo e che emani una vibrazione coerente condiziona l'intero ambiente circostante, che mi permetterà di attirare ciò che serve a me affinché io possa raggiungerlo, in teoria. Io ammetto, ti fermo qui e ammetto che sono, sono un po' uh, scettico, infatti io penso non credere uh, a niente troppo, infatti l'obiettivo di questa conversazione non è farti credere quello che noi diciamo, mm -hmm. stiamo parlando, però penso che sia bello vedere la, la propria esperienza che uno fa, quindi fai la tua esperienza con queste cose. Io prima pensavo solo, beh è ovvio, fai fare chiarezza alle persone, entra nel loro campo di percezione, lo attirano. Cosa numero due, che può succedere, sì, mi, mi visualizzo una cosa positiva che accadrà, mi mette in uno stato più positivo e ovvio che essendo più positivo mi predispongo ad avere un qualche tipo uh, di uh, successi. La cosa interessante che posso dirti, ora tu hai detto la, la tua esperienza, poi andrai nella seconda fase di, di qualche rivelazione, eh, però io ho sempre pensato che l'informazione scientifica in tanti di questi libri fosse un po' manipolata per, per vendere, per dare i significati che si volevano però posso raccontarti una cosa interessante e permetto che non ho un personale punto di vista di dire una cosa così o non è così, non lo so, però voglio raccontarti come io ho trovato il libro Il Segreto. E io avevo 16 anni, era il 2000, eh, meno di 16 anni, avevo 15 anni, credo, sì perché era il 2006, e il libro Il Segreto è uscito in, in di ronda verne uh, uscito negli stati uniti nel 2006 in italia non c'era il libro segreto nel 2006 io una sera tornando a casa ero eh, nella facevo pattinaggio di velocità su ghiaccio torno a casa e trovo a terra un, una, una dispensa una dispensa, non si intitolava il segreto, però con qualcosa del genere, legge di attrazione forse, una dispensa di qualcuno che se l'aveva tradotta per i fatti suoi, qualche pagina del segreto, perché era solo forse 30 pagine, quindi il libro penso sia più corposo, e 30 pagine di, di questo materiale qui, che io anni dopo ho scoperto essere questo libro, perché ho visto. E io mi sono portato a casa questo manoscritto, eh, non era un manoscritto, scusa, ma una trascrizione al computer, una, una dispensa quindi non so se qualcuno se l'ha tradotto, mi leggo questa roba e ne rimango a comunque affascinato, cioè no, quotavano Henry Ford, quotavano Buddha, quotavano un ragazzino di 15 anni con i suoi sogni e i suoi obiettivi, volevo essere nella nazionale di pattinaggio di velocità, quello che è successo è che qualche mese dopo io ero nel gruppo giovanile della nazionale e volevo, ovviamente volevo più soldi, sono cresciuto in una famiglia povera, e qualche mese dopo ho vinto una borsa di studio per 1800, forse qualche settimana dopo, con queste idee del, del tempo. Avevi seguito borsa. quello che c'era scritto? Sì, avevo cercato di, di vedere gli obiettivi, di, di immaginarmi le cose, di essere positivo. Mi ho, diciamo che quel libro lì, quelli lì mi hanno poi messo un po' sulla via della crescita personale. Non ho mai dato troppo valore a questi tipi di avvenimenti perché studiando la psicologia, studiando altre cose e poi andando a fare business dopo sono diventato molto più concreto e so che il business della crescita personale delle discipline olistiche sono sempre stati un po' i business delle storie e dei segreti e tra poco è quello di, di cui vorrei parlarti io di questa ricerca che ho fatto di quasi cento anni indietro, um, ma prima volevo ripassare la palla a te, so oh, beh, che premesso, cosa è successo dopo? la per... fa una premessa perché chi non conosce Francesco Marcuccio che magari appare per la prima volta sul mio canale, in realtà Francesco è un business coach internazionale nonché trainer di uno dei corsi, anzi di più, di, di, di alcuni dei corsi di Anaera in inglese e anche qualcosa in italiano. Quindi lui è un esperto di marketing, ecco perché stiamo parlando di questo, tra l'altro siamo con le manette Anaera che abbiamo appena girato un corso per Anaera, se non sai cos'è Anaera vai a vedere cos'è Anaera. <ride> per cui era importante questa premessa perché se no non sapete chi è e perché sta parlando di questa cosa di business. Quindi scusami, mi dicevi, cosa volevi sapere qua? Ah, eh, no. <ride> Il bello è che mi hai fatto venire in mente è che So sicuramente ci sono tante persone che probabilmente pagherebbero per essere qui a parlare con te e questo fa parte di questa storia. Io non conoscevo assolutamente Daniele Penna, uh, sono in Thailandia per tutti altri motivi, uh, come cavolo sono finito <ride> no, no, a, tra l'altro anche a fare del lavoro di, di coaching, di quello che stiamo facendo assieme. Come.. Come la vedi questa cosa qui? Cioè, siamo, allora posso dirti siamo la frante? mia intenzione. E io ormai... Mm, Perché dovremmo, io... Dovremmo fare, devo fare un altro preambolo. Ok. Eh, abbiamo detto che cos'è la legge di attrazione, o meglio quella che ci raccontano, come si intersegue la fisica quantistica, eccetera. La legge di attrazione in realtà per quanto mi riguarda non è altro che una legge fisica, ovvero quella di risonanza, ovvero vibrazioni con la stessa lunghezza d'onda, con la stessa ampiezza, con la stessa con lo stesso tono, eccetera, si, mh, si attirano, in qualche modo se qualcuno conosce di musica e magari ne conosce meglio di me, sa benissimo che due onde uguali si raddoppiano due onde opposte si, si annullano ne? tra l'altro sul mio video, quello sulla legge di che si trova su youtube al primo posto c'è proprio un, um, un esperimento fatto con i suoni e, e potete fare questo la, la, la minchiata, ormai la minchiata è diventata una parola chiara che dicono che gli opposti si attraggono, è una cagata pazzesca perché in realtà gli opposti si, si annullano a vicenda mm. eh, fate una cosa prendete due casse serie, due casse acustiche, prendete un tono proprio il tono fisso tipo, che ne so, 430 La... Hz sparatelo nelle casse e mettete le casse una di fronte all'altra improvvisamente il suono scomparirà sentirete il silenzio perché le due casse andranno in controfase e il suono scomparirà. Diverso invece se l'onda fosse uguale, quindi i simili si attraggono, l'onda si duplica. Ed ecco perché il, eh, quando si dice uno più uno non fa più due ma diventa tre, perché le persone simili sì, si attraggono. Perché? Ma è una logica se ci pensate. Eh, io faccio sempre l'esempio di mh, mh, una cosa banalissima. Immaginate di stare in, una, uh, che ne so, in un villaggio turistico, ok? E improvvisamente vicino alla piscina mettono la musica da discoteca. Ora che cosa succederà? Che se ci sono diversi turisti lì, magari le persone più anziane che vogliono ballare la mazurca e il lento si allontanano perché il boom, boom, boom da gli dà fastidio. I ragazzi a cui piace quella musica si avvicinano. Quindi risonanza, vibrazioni, attirano le vibrazioni simili. Che cosa accade se mentre stanno con la musica, unz, unz, unz, il disgio che impazzisce, sblocca quella, blocca quella musica e ti mette un bel liscio, i ragazzini scappano via a gambe levate e i vecchietti arrivano là, o comunque quelli che amano quel tipo di ballo, vanno lì perché attirati da quelle vibrazioni. Questa è la legge d'attrazione, attrazione, non è mica difficile. Eh? C'è una piccola differenza però. Cioè può essere visto anche come, forse in maniera molto concreta, quello, ciò che semi raccogli, ciò che fai ti torna indietro, cioè se sei uno stronzo tutta la vita, forse devi guardare questo. Come dicono a Napoli se spudinare in faccia di ritorno. Sì, che cioè, è... okay, poi c'è poi tutte le culture. Eh, sì, assolutamente, perché tra l'altro... Mh... Cioè in maniera molto terra terra, senza parlare di fisica o scienza, Se sono. se metto nella lavatrice i panni sporchi... Tiro fuori la lavatrice se non li ha lavati. Ti no, no. <ride> cioè, sì. Vabbè, quello che metto dentro tiro fuori. Adesso. Se non la lavi, se, se non me. la lava invece se la lavi le cose cambiano. Sì, beh, in realtà il lavaggio può essere una sorta di cambio di vibrazione, quindi okay. se tu non, non crei un cambiamento all'interno della vibrazione, se metti roba sporca, gli ottieni roba mm -hmm. sporca. Se invece la lavi e la pulisci, e infatti io mi diverto sempre quando... Uh, quando qualcuno mi dice o a qualcuno che magari mi segue ti dicono ti stanno lavando il cervello, ma magari, ma magari trovassi qualcuno che ti lavasse il cervello da tutta l'immondizia mentale che c'è dentro. È quello che si dovrebbe fare, dovreste lavarvi il cervello, così come vi lavate il corpo. È strano però che vi lavate il corpo tutti i giorni, ma non vi lavate il cervello tutti i giorni. Se, io dico sempre se una persona riuscisse a dedicare lo stesso tempo, anche magari la metà, del tempo che dedica al corpo, alla propria mente, saremmo in un mondo tremendamente migliore. In realtà, al corpo si dedica, all'esteriorità si dedica tantissimo tempo e all'interiorità spesso e volentieri si abbandona. Spesso e volentieri si ha paura di entrare dentro, spesso e volentieri si, si, ha, si è stato abbandonato talmente tanto che si ha paura di entrare in quell'ambiente. Ma dopo tutto è logico. Pensa di, di lasciare la tua casa abbandonata per 20, 30, 40 anni e volerci rientrare dopo un po', do, dopo quelle, quella, quegli anni. Cosa troveresti? Ammesso che la trovi ancora. Troverai topi, ragnatele, di tutto di più. Può far paura. Però quella casa è il tuo ambiente, quella casa starà sempre dentro di te e prima o poi andrà lavata. Ecco perché il lavaggio dell'ambiente interno è utile, solo che ovviamente deve essere fatto in maniera saggia e non con appunto i mille pseudo uh, pseudo che alla fine sono soltanto marketing oh, poi, di cui poi parliamo di questo. Ecco appunto, e ci ho fatto un video su, ci sono diversi video su queste cose qui e ci ho fatto anche uno sul, su questi su, schemi, sui cioè segreti. Sì mm. sì sì. Quindi cos'era la cosa che volevo dirvi? Perché stavo parlando di questo? Ah perché tu sei qua? Um, è vero che attirate quello che volete, ma attenzione, non è quello che volete in base ai condizionamenti del vostro ego. Cos'è l'ego? L'ego è quella... Non voglio dire brutta bestia perché in realtà è un, è un enorme protettore, cioè quello che vi salva la vita. Però l'ego è quello che è stato costruito sin da bambino. L'ego si basa ed è stato condizionato sin da, tipo da bambino. Insieme delle tue credenze, tue esatto. pensieri. E quelle credenze sono state infilate dai genitori, dalla scuola, sì, dal sistema, dalla religione, dalla televisione, dai cartoni animati, da tutto. Quindi in realtà l'ego non ha pensieri suoi. L'ego ha dei pensieri che sono condizionati da tutta una serie di mh, sovrastrutture create ad hoc per renderlo rincoglionito, per, per renderlo schiavo. Ne parlo sul salto quantico di tutto questo. Dicevamo il discorso di prima, se ci unissimo tutti il mondo diventerebbe migliore. Quindi l'obiettivo iniziale è rendere disuniti. Ricordiamoci, universo vuol dire andare verso l'uno. Noi tutto facciamo tranne che andare verso l'uno. Tutto il sistema, tutti i condizionamenti fanno in maniera che noi diventiamo divisi, infatti l'ego su cosa si basa? sulla competizione uh -huh. io devo essere migliore di te sull'accettazione io devo essere migliore degli altri in maniera che tu mi riconosci come bravo, buono, migliore io devo essere accettato sulla uh, sull'avere di più quindi sono queste le basi dell'ego capisci bene che queste non è che tendono all'unire, io devo dimostrarmi migliore ma questo poi se ti colpi di tosse se sai un po come funziona <coughs> la tosse quando c'è qualcosa che devi dire e ti sta qua e, quest, e queste mi cose, qui, e mangiare, queste mi cose mi qua e queste cose qua danno ti, ti rendi conto che è un po' fastidio pensaci un attimo tanto è una conversazione segreta quindi che ha attirato solo le persone nessuno, più che devono essere no, esatto strane. non vedrà allora. nessuno tranne i 40.000 iscritti <ride> al mio canale ehm um, pensateci un attimo allora l'obiettivo è andare verso l'uno quindi unirci, diventare un'unica grande famiglia in realtà noi ci hanno infilato sin da piccoli l'esatto opposto a scuola se per caso tu aiutavi un tuo compagno in un compito ti davano un voto migliore perché hai aiutato qualcuno? no ti punivano quindi tu leghi subito sin da piccolo che aiutare uguale punire eh, che insegnamento la scuola nostra, eh? e pensa che il, i condizionamenti scolastici e i programmi scolastici sono stati fatti apposta per non insegnarti nulla di utile, ma soltanto per renderti schiavo. Infatti a scuola, se lo vediamo nel mondo del business, abbiamo fatto un corso gratuito stasera eh, sulla mentalità finanziaria, a nessuno viene insegnato a generare ricchezza, viene insegnato a scambiare tempo per lavoro in maniera tale che tu dedichi la tua vita a lavorare per la missione di qualcun altro. E qui ci abbiamo parlato per ore. Quindi ehm, quello che tu attrarrai non è ciò non che... Non sono questi programmi da Ma Esatto, perché l'ego è molto superficiale, è una vibrazione bassissima, mm, non è quella che realmente arriva all'universo. Quella che arriva all'universo potremmo dire che è quella della nostra anima. Parliamo di anima per distinguere la parte diversa dall'ego. Mm. Ma cosa, se... cosa intendi? Perché... Cosa intendi con anima? Tipo per Io anima ti domanda, intendo, per anima intendo quella parte divina qui dovremmo andare in un mondo che se dico adesso questa frase ti apre un mondo ma diventa un casino però ehm, è detta da un ateo da un agnostico e da, da, da, da, da, da, da, da, da un pragmatico ha un valore ben più potente perché se ve la dico vuol dire che ho prove certe non teoriche, non per libri ma per esperienza diretta per me l'anima è quella parte divina che si muove di vita in vita, di corpo in corpo, per evolvere. Ricordiamoci che tutto nell'universo, tutto nell'universo, è costantemente in movimento al fine dell'evoluzione. Ecco perché non è ammesso per noi umani stare troppo tempo seduti. Seduti nel senso, non seduti a lavorare, ma seduti nello stesso posto, cioè all'interno della nostra benedetta zona di comfort. Che cosa accade? Che nel momento in cui tu tendi a stare nel tuo comfort, a soddisfare solo l'ego e a non evolvere ti arrivano i cosiddetti calci nel culo, il calcio nel culo cosa serve appunto ad alzare il culo della serie a farti sì, andare è in avanti, questo abbastanza evoluzionistico, come pensavo, ciò che non contribuisce all'evoluzione del tutto viene eliminato dal, dal sistema, if you don't use it you lose it, questa è la legge di Hebb, funziona nella nostra mente, funziona in tutto l'universo, e qui cosa non la so uso che se poi... questo va anche sul mio canale ci sono state persone che eh, io stesso quando vengono usate certe parole, l'anima, eh, cerco sempre di indietreggiare un attimo, però è, è bello... Ascolta ciò che ti rende scomodo, non è che devi credere, ma devi, pu puoi ascoltare allora, ti e metto, puoi testare sulla tua... ti faccio pelle. un test molto molto veloce, potresti alzare la mano se fossi qui di fronte a noi, ma puoi commentare se non sei di fronte a noi qui personalmente. Beh, sono sicuro, sicuro al 100%, a meno che non hai 10 anni, ma forse anche già a 10 ti è già successo, che qualunque sia l'età in cui stai vivendo adesso, ti sarà capitato qualcosa di ridondante. Cosa vuol dire di ridondante? Mm. Che mia madre mi... Uh, che ne so, mi, non mi accettava, mi strillava sempre contro e mi diceva che non valevo niente. That's e funny. io me ne vado e a la mia ragazza che sembrava all'inizio tutto questo questo questo qui, dopo è diventata come mia madre, oppure lei, quella stronza è diventata così così. E allora cambi la terza, e la quarta, e la quinta, e la sesta, e ti fai l'idea che sono tutte così. Ovviamente vale anche per gli uomini e le donne, eh? non è che non faccio differenza. Ti sarai chiesto, ma come mai sono tutte uguali? come mai mi capitano sempre, se... questa cosa vale anche so, sul lavoro, Abbie, capita nelle amicizie, quindi mh, potremmo racchiudere dei macro, dei macro insegnamenti, delle macro scuole, io mh, per far capire il concetto mio di anima, è molto simile a quello dell'università. un'anima un viene per evolvere, ovvero per imparare, ricordiamoci che la conoscenza è la base sempre di tutto, un'anima viene per imparare, e sceglie un percorso di studi, allora puoi scegliere il tradimento <ride> Se la tua anima prima di venire qua ha scelto il tradimento oppure l'abbandono, l'abbandono troverai i genitori che invece di stare con te vanno a lavorare, le, le, i nonni che invece di stare con te la lasciano in macchina da solo eh, oh, mentre loro vanno a fare la spesa. Ti troverai tutta una serie di eventi costanti e continui in tutta la tua vita che ti faranno ricordare che tu devi studiare e superare l'esame dell'abbandono, che è una cosa molto analogica, però almeno adesso che tu la spieghi sono sicuro di io avere delle esperienze così nella mia vita e quando parli con le persone assolutamente. E ne, io, io sono nuovo un po' alla tua filosofia, però so che si basa su, su alcuni traumi, per esempio parlavo con un mio amico e so, per esempio, ok, lui ha le storie che si ripetono sul tradimento, o persone che hanno la storia che si ripete sull'abbandono. Come mai c'è questa incipit legato a un'esperienza negativa, di ciò che attiri, come funziona un po'? Che tra l'altro mi fa ieri in mente una frase che io non, di nuovo non ti conoscevo, ma avevo sempre una frase che è, la vita è una brava maestra, ti dà sfide che a volte ti sembri non poter superare, però in realtà che puoi superare, se no non te le avrebbe date, eh? e certo. per, farti tira, per farti capire qualcosa, ma non per un motivo. Un, una se mai qualcuno ti chiedesse Uh, o, o se ne uscisse con una frase, ma perché capitano tutte a me? Credo che l'unica risposta possibile sia perché tu puoi. No, perché tu puoi. Perché mm. tu puoi, perché se no non ti accadrebbero, la vita non ti dà mai una sfida che tu non sei in grado di superare. Puoi pensare di non farcela, ma facciamo parte tutto quel pensare di non farcela fa parte di tutta quella serie di minchiate, torno alla parola chiave, minchiate, che ti hanno infilato in testa. Mm. Per cui tu sei un insieme di pensieri che è ben diverso dal tuo corpo e dalla tua reale mente, dai tuoi Io capacità. Sì, dico un po', la, la vita è come un bravo coach che è in palestra, un in trainer, vita. che ti dice, ehi fammi ancora sei push-up quando tu pensi che non ne fa nessuno e magari sei non li fai, però ne fai, fai ancora tre, qualcosa del genere. Oppure a me è capitato di trovarmi in quelle situazioni davvero difficili e poi aver scritto però dopo nel mio diario, quando trovo una situazione davvero difficile, eh, guarda se tu anziché focalizzarti sulla situazione, vai più a profondo e ti focalizzi sulle radici di quella cosa, ti accorgi che quello non è un problema, quello è un miracolo perché ti dà la possibilità di curare le radici di quella situazione che in forme diverse, con persone diverse, si ripete ancora, ancora, ancora, ancora. E... Eh, ehm se ci pensi um, oddio, mi sono dimenticato Mentre quindi parlavi, scusami, no siamo arrivati a che ah Accheriamo ecco una cosa volevo usare la tua stessa metafora, la vita è come una, un, un coach che in palestra ti dice fai push up ma è anche la stessa, lo stesso coach che se decidi di non andare più in palestra ti viene a prendere a casa e ti risbatte di nuovo lì e adesso me ne fai 12 e mm. quello è il problema tu mm. hai la scelta se farne volontariamente per migliorare ed evolvere, oppure in maniera potrei dire puoi scegliere se evolvere spontaneamente o spintaneamente la, la, la versione spintanea può non essere piacevole come dire se non la capisci ti capita la batosta più grande ti arriva qualcuno che ti spinge eh, la spinta può essere di diversi modi inizialmente fino in genere si dice fino ai 30 anni fa giocare quindi i messaggi l'ho visto nella mia vita lo racconto nella, nei vari video tu hai perso tutto tu avevi creato io un'azienda successo io non avevo fuori. niente non ho sfigato ho tentato il suicidio poi ho conosciuto la programmazione linguistica eh, mi sono creato la mia missione avevo scoperto la mia missione ho scoperto la mia missione che sta scritta su una card che porto con me nel portafoglio da oltre vent'anni la mia missione tra l'altro che adesso si sta realizzando come si deve ma se ci penso, io quella volta lì, vent'anni fa, tra l'altro feci un corso di, di raggiungimento degli obiettivi dove si faceva una prova speciale che era la rottura della tavoletta, quindi la, la tavoletta era una, una sorta di metafora degli ostacoli e tu andavi a scrivere questo obiettivo sotto che poi con la mano, rompendo la tavoletta, andavi a prendere. Bene, quel fogliettino lì l'ho tenuto per vent'anni. E in quel fogliettino lì c'era scritto esattamente quello che sto realizzando adesso peccato che vent'anni fa l'obiettivo era quello di aiutare gli altri creare una struttura tale da poter aiutare quanta più gente possibile a, a fare quello che era accaduto a me cioè io ero uno sfigato sull'orlo del suicidio anzi che attentato al suicidio e che poi ha cambiato completamente vita e ha ottenuto tutto quello che voleva ma attenzione, non quello che volevo perché ne avevo bisogno per soddisfare ciò che mi mancava da bravo sfigato, da bravo incapace, da bravo essere inferiore come mi sentivo, io avevo bisogno di fare denaro per potermi sentire qualcuno. E ho fatto i miliardi, a 24 anni ero miliardario, è un'azienda di informatica a Roma che fatturava a suo tempo uh, prima in euro, era prima della... Eh no, lira. Sì, era tra il passaggio tra lire e euro, quindi parliamo di 10-12 miliardi l'anno io personalmente avevo da spendere circa 100-200 milioni di lire alla, al mese per me quindi potete immaginare uno che non ha mai avuto niente cosa potesse fare con questo, li sperperavo in tutte le maniera del mondo per cui la mia sicurezza diventava avere un BMW, una Mercedes, una Porsche, 10 moto, 3 macchine eh, 4 ville, donne, quante ne volevi sì, bello, ma mi ero dimenticato la mia mission, ero diventato una macchina da soldi, ero diventato uno squalo del mondo del commercio dove ottenevo quello che volevo, dove schioccavo le dita e avevo, dove i soldi arrivavano, però mi ero fermato, ero completamente andato fuori strada. E quindi cosa serve? Serve il calcio nel culo. Eh, attenzione, io non è che non li avessi avuti le spinte a dire oh, stai sbagliando in strada, oh, cioè in quegli anni stavo malissimo fisicamente, gastriti sempre, eh, mal di testa costanti per me erano mi imbottisco di medicina e vado avanti, non sapevo niente poi dopo oggi scopro che ogni sintomo è un messaggio del mm. tuo corpo per dire cazzo stai facendo? e cosa fa? quando incide sul corpo infatti c'è un bellissimo video che se non hai visto ti consiglio di vedere che la malattia è nostra alleata comprendi che la malattia non è un problema è la risposta a una domanda il problema è qual è la domanda cioè la malattia è una risposta certo. tu devi trovare la domanda ed è quella domanda che nel momento in cui te la fai avrai il tuo processo evolutivo um, nel, nel, a mano a mano che vai avanti comprendi che tu non ottieni e non invii come intenzione ciò che il tuo ego vuole tu non ricevi ciò che vuoi ma ricevi ciò di cui hai bisogno e se hai bisogno di un incidente che ti spezza due gambe, quello riceverai. Perché tu, puoi per esempio, tu hai perso tutto. Io ho perso termini. tutto. Ho perso tutto e sono finito con oltre mezzo milione di debiti. Quello è stato il mio calcio nel culo. E ringrazio che non mi ha fatto venire in tumore. Perché fortunatamente la mia anima preferisce farmi perdere tutto. Usa il denaro. È bellissimo perché da allora l'ha sempre usato. Quando mi deve mandare fuori strada, mi fa perdere un pacco di soldi. Se io so che devo cambiare strada. Quindi, mh, ho una domanda qui però tu stavi sbagliando strada io avevo completamente defocalizzato ma la mia strada qualcosa maestra. di ciò che hai imparato in quella parte lì ti è tornata utile Tutto. adesso? quindi perché comunque tu hai detto io avevo lì il mio obiettivo che era una mission poi magari hai deviato nel perché comunque hai avuto delle abilità nel so, creare un'attività parlare che ne so ci sono certo. cose che tornano utili ma allora in, a un altro livello e qui siamo a un, a un altro un momento cazzo della mia Come vita la ma... la scacchiera di no? sì e, diciamo sono, sono vari livelli di conoscenza eh, e di consapevolezza uno degli ultimi livelli di consapevolezza questo è già molto più complesso perché dovremmo parlare mesi per arrivarci è il concetto della perfezione ovvero in natura è tutto perfetto e tu sei parte della natura nel momento in cui tu inizi a pensare che ci sia qualcosa di sbagliato in te stai presupponendo di essere Dio perché solo Dio può dire che la natura è sbagliata. Quindi nel momento in cui tu presupponi che tu sei sbagliato in qualcosa, ti stai elevando a Dio e, di e dire io che stai sono ridendo. parte della natura, sono sbagliato. Cioè tu stai dicendo a madre natura che con te ha sbagliato? No. Non lo fare, perché questo credo sia l'esaltazione dell'ego. L'esaltazione dell'ego, cioè elevarsi a Dio e dire io, cioè tu che mi hai creato, io non sono, attenzione, io non credo in niente, per me Dio è, è la madre terra, l'universo, la coscienza universale, qualunque cosa mi abbia creato, ovvero che fa parte della natura, ha sbagliato. <ride> non funziona così sarebbe molto più semplice tipo, il tumore è sbagliato il tumore, no, è sbagliato. tumore è giusto perché è lì per dirti qualcosa che, che cazzo stai facendo e eh, vanno a far capire alla gente questo questo già sei su un livello Beh, in cui però io ho una cosa interessante prima di arrivare a insegnare business eccetera facevo dei lavori col corpo con le persone e mi sono accorto di una cosa molto che interessante tipo di lavori col corpo? <ride> non quelli che state pensando <ride> Um, no, però magari vengono persone con, con problemi fisici, cose di questo tipo e mi sono accorto di una cosa, ho visto che ci sono persone che guariscono dal cancro, ma non è più, ci sono persone che hanno delle guarigioni e sì. persone che no. Se noti chi guarisce è chi cambia la sua vita, cioè ma da, da ciò che mangia magari al stile di vita, alle sue relazioni, chi guarisce capisce qualcosa e cambia. Chi non guarisce chi co continua a fare quello che faceva prima. È così, è, è così banale, quindi è come la se malattia. Tua, tua malattia ti dire, la malattia... La malattia... Ehi, devi cambiare certo, qualcosa, fuma un po' meno, stai un po' più con i tuoi figli, o che ne so, certo. Queste cose molto... Beh, ma, a, o, anzi, addirittura a volte la malattia diventa proprio la soluzione. Ehm, la malattia è spesso la soluzione a un problema, ovvero, spesso e volentieri, anzi, la domanda più immediata che io faccio a un malato è che cosa accadrebbe da domani se tu guarissi spesso e volentieri ci sarebbero solo problemi perché spesso e volentieri la malattia diventa la scusa per tenere unita la famiglia, per non andare più a lavorare, per non affetto. fare più questo che succede? che se noi non siamo capaci a, a avere le palle di sfidare le varie sfide che abbiamo, quindi di superare le varie sfide che ci vengono poste dalla vita in cui magari ci siamo incasinati noi a causa del nostro ego, che ne so, la famiglia, il lavoro, tutto quello che non ci piace se noi non abbiamo le palle per risolvere e la soluzione dovrebbe essere, che ne so, cambiare moglie, cambiare marito, cambiare città, cambiare lavoro e non abbiamo le palle di farlo, qualcuno dentro di noi lo farà per noi Peccato che il suo modo potrebbe non essere piacevole. Io non posso mai dimenticare una mia amica che eh, a suo tempo lavorava in palestra e, e continuava a... non era la sua strada, doveva farla coach, era un insegnante, una psicologa, e continuava a sforzarsi in palestra e aumentava ancora di più il lavoro. Io non solo faceva la coach in palestra, stava sempre lì ad ammazzarsi, per guadagnare poi quattro soldi. Un giorno eh, la trovo piegata in due, proprio con un colpo e la strega, facciamo un lavoro sotto ipnosi, una guarigione nell'organo insomma in qualche modo non mi sto a spiegare più di tanto però rimane il fatto che la sua parte profonda le disse, il messaggio era hai due mesi di tempo per cambiare lavoro perché se no dopo ci mm. penso io a fartelo cambiare due, lei l'ha capito il messaggio era chiaro l'accordo era lei lo capisce e lo fa tu sparisci subito lei si sveglia da questo stato ipnotico e la, la, la, il suo corpo della strega era sparito Peccato che due mesi dopo, l'ho incontrata con tutte e due le gambe rotte. Indovina perché? Perché non aveva ancora lasciato la palestra. E indovina che cosa è accaduto con le due gamberotte? Non poteva più andare in palestra ed è stata licenziata. Problema risolto. Gliel'aveva detto! Gliel'aveva detto prima con le buone. Se non lo capisci con le buone, lo capirai con le cattive. Io non l'ho capito con le buone mentre ero nel processo di fare il miliardario. È vero anche che quel processo mi è servito per diventare quello che sono diventato, è vero però che la botta è arrivata quando avevo perso totalmente E oggi ti ho chiesto quando le persone cambiano non hai detto di solito quando toccano il fondo Quando toccano il fondo, quando c'è un superamento di soglia, il superamento di soglia è il momento organico cioè quello in cui una persona cambia di suo, cioè quando tocchi il fondo e, è, non è, è tutto molto molto interessante probabilmente è molto diverso da come ti raccontano la legge di attrazione da come ti vendono la legge di attrazione eh beh, io volevo fare una digressione su mi questa mi... parte su questa parte del, della, del segreto su questa ricerca che ho fatto io e poi magari tiriamo le file e vediamo eh, come una persona può vivere questa cosa dell'attrazione o del segreto chiamala come vuoi ci beh. sta? La cosa, la cosa interessante, io vengo dai business di aiuto le persone a costruire di solito business che hanno a che fare con la crescita personale, con le discipline olistiche, almeno sono nato così, poi oggi io lavoro con tutti, da, dall'avvocato, al dentista, al medico, a mh, chi fa app per, per il web, cose di questo tipo, però sono nato nel mondo della crescita personale, delle discipline olistiche. Dico sempre, una delle cose uh, che mi caratterizza che mi rende anche unico in questo è che ho tanta prospettiva storica in questi business e tu mi direi come fai ad avere prospettiva storica se c'hai solo, sempre un ragazzino Sì, ho solo 25 anni eh, però le mie ricerche sono andate indietro di quasi 100 anni fino al 1926 e questa è una cosa molto interessante, anche lì non ti sto a spiegare perché perché forse ho attratto delle persone che mi hanno messo in contatto con tutta una storia, non voglio far diventare lungo il video ma eh, le persone pensano che il segreto la crescita personale, la legge di attrazione insieme, delle idee nuove. Se uno studia e va indietro si accorge che questa roba qui non è assolutamente nuova. Infatti il libro Il Segreto di Ronda Byrne, che è stato questo caso editoriale, è venuto un milione di copie, è preso molto molto, quasi parola per parola, da un libro del 1976 The Strangest Secret, il segreto più strano, che è un libro di uh, Earl Nightingale, che è uno dei padri della crescita persona. Tra l'altro, prima parlavamo della tua mente, lui dice in quel libro, la mente è come un giardino, quello che pianti crescerà, e tu prima dicevi di lavare la propria mente. Questi concetti qui. E tra l'altro è interessante che noi abbiamo video, YouTube, podcast, tutte queste robe moderne, e già nel 76 in America la gente ascoltava questo. comprava questo libro e ascoltava questo su vinile, cioè il segreto, the strangest secret era un vinile, io ho le foto. Cioè, cioè le foto di... Eh, magari possiamo metterlo Eh, solo magari solo lo, lo mettiamo diciamo. qui. Esatto. Cioè era un vinile. Non è un mondo nuovo la roba del, del segreto. Tra l'altro, Aaron uh, Nightingale è molto più figo secondo me del libro di, di, di Ron De Beer. Ma non solo, non finisce qui. Se vai ancora più indietro, c'è un libro del 1926. Stiamo parlando del, del prima della seconda guerra mondiale. Stiamo parlando di, de, di tanti anni fa. E questo libro si chiama The Secret of the Ages. Non si trova più un libro uh, molto raro, però è scritto da Robert Collier. Per me qui è molto interessante parlare di chi è Robert Collier, perché Robert Collier era un pubblicitario, pubblic è, è, è ancora citato oggi nel marketing, nel marketing, ok? quindi è qualcuno che sa dare alle persone ciò che vogliono. Ora, eh, questo, è che, questo è quello che mi ha tenuto eh, molto scettico nel, nell'ambito dei, dei segreti, e se tu continui a studiare la crescita personale nei, nei, nei, nei decenni, quindi vari grandi guru, um, ti posso citare tanti nomi che non conoscerai, Frank Bettegler, um, Foster e Bargente, che erano i Tony Robbins del loro tempo, eh, i, che abbiamo in Italia di, di famoso, no, conoscete Tony Robbins, sono dei migliori romani, comunque i famosi del loro tempo, se tu studi e scopri che questa è sempre stata l'industria dei segreti, questo campo qui è sempre stato uh, il segreto, del segreto, della pillola magica, quello che non ti hanno detto. Adesso poi sono ancora ah, più evidenti. Studiare il marketing. Però è sempre stato un po' il business dei segreti e delle storie. Perché si vai a vedere Napoleon Hill, c'è cioè la storia di lui, che, che um, di Earl Carnegie che dice a Napoleon Hill che deve intervistare le persone di successo. Quindi il, il, il marketing di questo è sempre stato molto interessante. Però non, non te lo dico per smontarti tutto, c'è una lezione molto interessante qui, eh, magari le racconto la storia dello, dello sciamano, uh, però il fatto è che devi capire che la gente è attirata mortalmente, siamo mortalmente attirati ai segreti e va benissimo, io dico sempre alle persone, dai alle persone ciò che vogliono, dai il segreto ma mischialo poi con ciò di cui davvero hanno bisogno che è la cosa che non voglio la chiamo la seconda verità del marketing la verità del gelato a broccolo le persone vogliono il gelato che vogliono il segreto vogliono la pillola magica il tuo video con più visualizzazioni Vai, è quello che si chiama il, il, il, il, il, il, la tecnica che risolve tutto. che risolve cosa. tutto la gente vuole la pillola vuole quella. magica cioè io ho fatto decine e decine di video dove spiego tecniche, conoscenze, illuminazioni e fanno magari 20, 30, 40 mila visite e quello ne fa 2 300 mila perché si chiama la tecnica che risolve qualunque cosa esatto. Andatela a vedere perché è veramente speciale quindi no, non so di che cosa ti occupi tu però capire che la nostra mente è attirata da queste facili soluzioni queste mente magiche io dico usale come stiamo facendo in questo video l'abbiamo chiamato, penso lo chiameremo il, il segreto, se del segreto, segreto, del segreto del segreto delle del conversazioni segreto. Sì, segreto, <ride> sul segreto noi vogliamo queste cose ma poi mischiale a qualcosa di, di utile e quindi metti quel broccolo dicevo Razio, miscere utile e dolce, metti quello zucchero sul bordo del bicchiere per far bere alle persone la uh, medicina amara e in questo ti racconto un, un breve mito che penso ti porti a casa, porti a casa il messaggio uh, c'è questa donna di cui in Africa suo marito va in guerra torna dalla guerra ed è molto molto duro con lei molto scorbutico burbara non, non sta mai con lei lei lei pensa che siccome erano molto innamorati vuole salvare il suo, la sua unione con questa persona e va dallo sciamano del villaggio chiedendogli di preparare un filtro uh, di amore lo sciamano è d'accordo, ma dice che è un filtro molto particolare, ha bisogno di una serie di ingredienti da raccogliere e l'ultimo di questi ingredienti è il baffo tagliato a un leone vivo. Ora, cavolo, lei trova tutti gli altri ingredienti, ma un leone vivo non è qualcosa di facile da ottenere, no? E quindi lei si, si apposta nella savana e per settimane studia i comportamenti del leone, perché non può approcciare il leone, quello se la magna. Quindi eh, studia i comportamenti del leone, ma piano piano riesce ad attirarlo, inizia a lasciargli del, del, del mangiare in giro, inizia ad acculirlo, inizia a farselo un po' amico finché lui non, lei non impara proprio a giocare col leone, lui va lì, l'aspetta e lei gli porta da mangiare e lei inizia ad accarezzare il leone finché un giorno il leone non si addormenta tra le sue braccia e lei con una pinzetta. Taglia il, il baffo del leone è tutta contenta perché finalmente avrà il suo filtro di amore. Va dallo sciamano, gli porta il baffo del leone e dice ora preparami il filtro che mi ha promesso. E lo sciamano dice dimenticati il filtro, dimentichiti del baffo del leone, ma tieni quello che hai imparato e torna da tuo marito. Ora, cioè secondo me saggezza in questo perché che cosa vuol dire? Lo sciamano le ha dato il segreto, il gelato che lei voleva, l'ha tirata con cui si del creare il filtro magico, la soluzione magica, ma poi le ha fatto fare un percorso in cui lei ha imparato a essere dolce, a curirsi di questo leone, metaforicamente torna a casa, tratta... Con tuo cura Tuo marito, cura le ferite di tuo marito che è stato in guerra, eccetera, e vedrai che potrai prenderti cura anche di lui. Quindi penso che ci sia de dell'etica nell'usare bene questi concetti, queste metafore, però uh, stai attento perché spesso magari ti vengono usate per venderti pillole magiche. Eh. Eh, ad soluzio, alto costo, ad alto costo e soluzioni che poi non hanno... Considera, non hanno considerate pure una cosa, eh, credo anche io ne parlo su qualche video, io sono abbastanza sconsolato, sconfortato di quello che si trova in giro, per un semplice motivo, mh, viene utilizzato il, le leve, vengono utilizzate le leve delle persone, una queste cose segrete, due, la la cosa che molti hanno cioè ovvero di dare la responsabilità fuori noi veniamo addestrati sin da piccoli che qualunque cosa ci accade abbiamo bisogno di qualcun altro che lo faccia quindi se si rompe un tubo c'è il tubista, si rompe la televisione c'è l'elettricista, si rompe la macchina c'è il meccanico, si rompe qualcosa dentro di noi c'è il medico si rompe qualcosa qua dentro c'è lo psicologo e quando questi non riescono a fare niente andiamo alla ricerca di bannamarchi di sciamani, di pozioni di guaritori e, e ovviamente c'è qualcuno che ti propina i corsi per diventare guaritore e, e qualsiasi altra cosa a 2, 3, 4 mila euro, dove poi addirittura ti spiegano come mettere sui bigliettini dai vista la scritta guaritore già soltanto il fatto che uno si possa esaltare a guaritore e venderlo a pagamento credo sia un'aberrazione mentale mm, nell'essere umano c'è la, la voglia intrinseca di dare una mano al prossimo, sempre ma tu questa mano la dai a prescindere dal pagamento. C'è un problema di fondo però, che nel momento in cui tu chiedi del denaro per aiutare, il problema è cosa ti muove nell'aiutare. Perché se tu, quando si studia PNL, il brutto della PNL, perché gli psicologi odiano la PNL? Perché so, una fobia si risolve in 10 minuti. Se te la risolvo in 10 minuti, che ti devo chiedere? 10 euro? Uno psicologo ci mette 10 anni o 5 anni, 6 anni, magari neanche a riuscire a capire dove si arriva. Lui lo sa, siamo arrivati a delle sue mh, alcune cose che non sapeva in due ore, cosa che uno psicologo sarebbe arrivato in forse 20 anni, forse. Ma hai delle tecniche non convenzionali, non convenzionali perché? Perché non sono mosse dal guadagno. Quindi, nel momento in cui tu devi portare dell'utile a fine anno, devi pagare il mutuo, devi pagare la famiglia, devi comprare i pannolini a tuo figlio, i libri a tua figlia, le... tutto il resto, cosa ti muove davvero? Cosa muove la tua mente? Il cliente che ti diventa una rendita e che quindi torna ogni volta, oppure il cliente che risolve in un attimo e non torna più? Certo. Attenzione, ammesso me sono concesso che tu sappia come fare non è detto che la tua mente, con l'obiettivo che ha e con il lontano da, cioè con l'allontanarsi dal mutuo, da cosa, ti faccia venire l'intuizione giusta per guarirlo. Ecco perché penso che chi guarisce la gente o chi aiuta la gente lo dovrebbe fare gratis. Il guadagno lo trovi da un'altra parte, ma se devi aiutare qualcuno lo fai gratis ti parlo di, attenzione, guarigioni, c'è cioè persone malate, non vai a sfruttare la malattia della gente per, uh, per fare denaro, no, e forse, forse è proprio questo, questo fatto di mettere la responsabilità fuori, ma che sì, magari ma puoi bellissimo. avere qualcuno che ti aiuta, ti mostra la strada, però proprio il fatto no, di dire, ah, no, no, sei tu no, che no, mi devi no, guarire, scherzi. oppure l'angelo no, no, di turno, non no, no, stai scherzando, gua, gua, mostrare la strada, si fuori, mostrare la strada, sapete cosa accade quando mostri la vera strada di quella casa che hai abbandonato dentro di te per 20-30 anni gli apri le porte a qualcuno, gli metti la testa dentro, sente quella puzza di tutta quell'immondizia che è rimasta lì dentro stantia per anni sai cosa fa? Chiude la porta e scappa invece cosa fanno? Preferiscono andare da quelli che ti dicono ah questa è la tua casa, aspetta diamogli una ritinteggiata fuori e mettiamoci i fiori lì non la apriamo, facciamo una bella risciacquata per cui vanno di moda adesso quelle cose dove imponi le mani, dove tu stai zitto, non fai niente, ti rilassi, muovi le mani, vedi qualcuno che ti fa delle cose, dei gesti, oppure chiama gli angeli, medita. Eh, quello che, eh, io faccio sempre questo, mh, questo esempio, no? immagina che io abbiamo delle lampadine, vedrai delle luci, allora immagina che mh, nella tua mente immagina, ci sono delle luci, c'è una luce bianca, ok, nella tua casa, e tu decidi che quella luce deve diventare gialla. Okay. Quindi cosa fai? Devi trovare un modo, allora ti ingegni, metti la tua mente all'opera, fai la magica domandina come posso fare per trasformare questa luce da bianca a gialla e la prima idea che ti viene è cazzo medito, medito, metto lì, gialla, gialla, gialla, gialla, gialla, gialla, gialla, gialla, stai lì ore, ore, ore, ore, apri gli occhi, cazzo è bianca, allora la meditazione non va, allora aspetta Oh, ho, no, ho letto un nuovo libro, mi hanno detto, ho pagato il coach, adesso chiamo l'arcangelo Michele, Gabriele e Raffaele, tutte e tre assieme, uno gira, uno mantiene, uno metà la scala, e gli cambiamo sta lampadina. E va, va Michele Raffaele, vai lì, metti la lampadina, fai questo, fai questa media. <ride> Apri gli occhi, alza la lampadina, perché io l'avevo visto gli angeli, i loro arrivati, mi hanno, hanno detto la lampadina è ancora bianca. Com'è sta cosa? Beh, credo ci sia un unico modo per cambiare la lampadina. Alza il culo da quella sedia, prenditi una scala, togli quella lampadina bianca e metti in una gialla. C'è un unico modo per farlo, di fare tu. E lo devi fare con il segreto del successo. Ecco, qui è il, il segreto del successo. Ma anche, anche una sonanza qui da un punto di vista di marketing, perfetto. Segreto successo. Ma il segreto del successo. Vabbè, successo. questo è il segreto segretissimo del successo. Il segreto del successo sono 40 cm. Sapete qual è il segreto del successo? Perché 40 cm? Perché è, è lo spazio necessario che serve per alzare il culo <ride> della serie prima quando lo alzi di 40 cm ti sei alzato e sei pronto per fare un passo in avanti verso l'azione sì, per verso quello, quello che, che devi mi è sempre stato uh, che è strano di nuovo perché sono qua perché io già solo a vedere le leggi eh, non abbiamo detto perché siamo qua stiamo parlando da una ora Ah, ma, ma io, io non lo so che... ancora però dicevo che già solo non avrei mai cercato una persona come te se leggevo le leggi le a già non ti avrei escluso dal mio campo di perché per me era io conosco tante persone che hanno avuto successo, nessuna l'ha fatto meditando e stando seduta a chiedere cose, magari meditavano anche, però tutte hanno fatto qualcosa. Quindi secondo me è bella questa conversazione, stiamo dicendo so. tu attrai cose che hanno un senso nella tua vita, ma non aspetta, e c'è un motivo, e magari non ciò che vuoi, ma ciò di cui hai bisogno, e due, il modo vero di far accadere le cose, è uno, prenderti la responsabilità, non darla allo sciamano, al mago Merlino di turno, e... Lavorare, probabilmente ci vuole anche del tempo per risolvere alcune cose. Beh, non è, è immediato. Alcune cose possono essere veloci, alcune cose possono essere molto meno veloci. Pensate che, perché mi sono ritrovato Francesco? Mm, in questo periodo sto dedicando la mia esistenza alla, al progetto Anaera e, mm, e oggi siamo nel periodo in cui mm, sono passati i primi mesi, quindi abbiamo fatto il test sull'Italia e siamo pronti per partire e quindi per iniziare a lavorare sulla parte mondiale e quindi avevo bisogno di qualcuno che fosse un bravo trainer con la lingua inglese e che allo stesso tempo sapesse creare quelle cose che poi sono state per noi fondamentali in italiano vedi ad esempio il corso sul denaro quindi quello di marketing eccetera e nonché tutte le parti in inglese che servivano quindi questa era la mia intenzione e la mia intenzione sapete qual è la cosa bella che quando sei sulla tua strada quindi quando non hai bisogno di calci nel culo perché ti devono ridare la spintarella per muoverti quando sei sulla tua strada non devi cercare la roba ti arriva e quello è bello per cui così come quando avevamo bisogno di persone per lo staff che creasse i video ci ha mandato delle persone speciali per questo e oggi sono a divisione video di Anaera e sta qua con noi in Thailandia eh, così come quando è arrivato il momento, ma non prima attenzione perché se lui fosse arrivato due mesi fa non sarebbe stata la stessa cosa, perché noi eravamo incasinati a fare i test sull'Italia. Lui è arrivato esattamente adesso, non mi chiedete come, perché ancora non l'ho capito. E ci siamo ritrovati a parlare di mille cose, lui non sa niente di quello che faccio io, non sto, sta venendo adesso un po' di video, stiamo facendo adesso qualcosa assieme, così come non sapevo niente di lui. Però era esattamente la persona perfetta, ora, in questo istante, per quello che mi serviva. E probabilmente e io probabilmente proprio... tu per me, e premetto anche una cosa, uh, oltre... Oh, Uh, oltre ad avere prospettiva storica, ho fatto training con alcune delle persone uh, migliori al mondo, dai, dagli Anthony Robbins, a, a nel mondo, anche nel mondo del marketing, um, e di, co di cose ne, ne ho viste, di, magari sono nomi che non conoscete perché ho quasi sempre studiato con gli americani e quasi tutto quello che vedi in Italia è una brutta copia del mondo americano. E devo dire che le, prospettive di, di, le tue prospettive mi hanno davvero... Eh, aiutato tanto ad andare a un livello successivo, a vedere cose, quindi uh, cioè, è, è, detto, è detto sapendo che ho visto chi sono i migliori là fuori e ho visto, wow, hai delle prospettive, delle visioni, degli strumenti che per, personalmente mi hanno aiutato, mi stanno aiutando eh, a mettere a posto le cose che mi mancavano. Il bello è proprio questo, quando sei sulla tua strada eh, io non faccio questo a pagamento, né tantomeno lo faccio proprio infatti c'è tantissima gente che mi chiede posso andare in Italia mi fai coaching? no, <ride> posso pagarti in Italia? no, non lo faccio perché per me è una passione ma nel momento in cui l'universo mi manda una persona io sono al suo servizio perché io, sono, io non sono al suo servizio, sono al suo servizio mm. cioè se l'universo mi manda una persona così come a lui ha mandato me noi siamo uno al servizio dell'altro perché questo è ciò che è ci è stato chiesto in qualche modo, so che sembra un po'. si sì, sembra di un dire... po' che se io l'avessi ascoltato un po' di un po' di anni <ride> ah, fa. Me, detto, sì, ah, me lo dici, mi però, sarei preso in giro da solo. Però devo dirti, sulla, sulla mia esperienza, e tra l'altro di solito chi parla di Srobia ti vuole vendere qualcosa, noi <ride> non siamo qui a vendere assolutamente niente. E, quindi è molto interessante questa cosa qui il come sono finito qui senza conoscere te senza, senza parlare direttamente a te con gente, più gente che mi scriveva di sta roba di era, che ignorato ah, per un sacco di tempo senza contare che poi scopriamo di avere che siamo una valanga di conoscenze in comune che non solo ma che ben quattro anni fa noi eravamo allo stesso corso nella stessa sala assieme e non ci siamo conosciuti quindi in realtà l'universo ci ha dato già modo di, di, di incrociarci sì. Ma non l'abbiamo seguito, adesso invece ce l'ha portato E Poi via. come si uniscono le conoscenze che ne so di marketing io o di marketing a lui o di... Ma eh, certo. che conoscenze personali, conosciamo le stesse persone, abbiamo interessi in comune. Quindi in comuni. Molto... Insomma, come si dice, l'universo di fa li accoppi. E non in quel senso che stai pensando te. <ride> Quindi, detto tutto questo, io volevo dire qualche cosa, ma la sono dimenticata, fa niente. Hai qualche altra domanda? Mm. Come hai spiegato? Dobbiamo dove, terminare. No, io posso terminare dicendo di questa grande cosa che ho capito. Cosa? Di fare un atterraggio. Un se atterraggio. fai il corso, il corso di, di, di public speaking... E solo ora per 99 No, euro, è la call to action. Posso fare una vendita? No, quella non è una call to Allora, se fai una vendita, lui ci insegna. Abbiamo appena girato il corso suona era per... Uh, ma fissuato. solo per oggi, se clicchi sul pulsante qui sotto e ci mandi 99 euro, 97 centesimi, svegliamo il segreto del segreto del segreto. Stiamo scherzando. <ride> Però questo se ci pensate... Sì, poi magari... Proprio, Ma dove devo cliccare? Eh, se ci pensate è lo standard di adesso. Adesso tutti dicono clicca qua, fai qua, tutte le, le, le cose. Eh, fantastico. E poi il bello è che è tutto, tutto standardizzato, tutti uguali. Sì. C'è cioè, da dire una cosa. Lui ha detto una, una cosa verissima. L'Italia è una brutta copia di quello che c'è in America. Sono pochissime, io non ne conosco sinceramente, persone che creano, te, a parte lui, ma <ride> infatti ho detto in Italia, ma tu non sei italiano, non, cioè, non ti direi... Perché ha un po' di contenuto italiano. Dai. Sì, che creano qualcosa, che creano qualcosa di nuovo. Eh, anzi, addirittura ci sono persone che prendono i miei video gratuiti, li, se li rivendono come una cosa fighissima loro, si scrivono libri, si fanno corsi, ma va bene, lasciamo per Quindi questa era, non so perché l'ho detto questa, va bene. Eh, abbiamo parlato troppo, come al solito... Eh, nei corsi di pod-speaking si spiega che l'atterraggio um, esatto quindi bisogna atterrare racconta una storia racconta una storia l'hai ah. racconta già raccontata prima io una, racconta una storia già l'ho raccontata posso se vuoi è una cosa che mi piace condividere personale che ho capito in questi sono settimane che abbiamo passato assieme facendo corsi studiando il suo materiale eccetera Essendo le 4 di mattina ai computer sì. poi a seguito a terri io condivido una cosa personale eh, studiando la crescita personale già da davvero da Earl Nightingale di cui ho letto tutti i libri a Jim Brown, Anthony Robbins tutti i grandi uh, uh, psicocibernetica eccetera tutte le cose che, che puoi sapere ma non lette, io ho letto libri, ho letto centinaia di libri e fatto migliaia di ore lui lo sa, è uno dei modi in cui credo di aver cambiato cose ascoltando per migliaia di ore roba ok? Conosce e conosce i discorsi a memoria <ride> l'altra sera mi ha fatto vedere dei, dei, dei discorsi motivazionali di Glas Brown e di Ziglar di, di un tempo conosceva le battute a memoria quindi possiamo immaginare quante le Beh, aveva era, per Beh, me è me cresciuto è, così. è molto meglio che le, le le le come si chiamano le, le frasi positive in testa che vi mettete di notte dici ho oh, successo ho successo ho successo, successo. No, molto no. meglio seguire le, le persone che Bernasso. hanno avuto successo no. No? esatto Comunque il mio, il mio standard è sempre stato trovo qualcuno che ha il successo che voglio, li modello, li seguo, tipico modellamento. E la cosa che non avevo visto e che sono contentissimo di aver capito ora che spero di avere abbastanza vita davanti è che spesso nella crescita personale okay, ti pone un obiettivo e poi con, con tutto te stesso ti imponi, combatti per arrivare lì e addirittura c'è una frase che adesso sento spesso dire è e se la, vita, se la tua vita è in salita è perché sei destinato ad arrivare in alto in <ride> perché io pensavo così e vedevo, pensavo che dovevi combattere l'ho anche fatto magari ha un suo valore in alcuni determinati momenti però la cosa che ho capito anche grazie a te è che quando sei sulla tua strada le cose ti arrivano facili ci cioè, dovrebbe essere una felicità di fondo anche nelle sfide che non vuol dire che è tutto rosa e fiori però vuol dire che anche nelle sfide eh, riesci a vederne il senso riesci ad avere un sorriso riesci ad avere un senso di serenità le cose sono in discesa altrimenti se te la stai prendendo in quel posto tutto il tempo è la vita che cerca di dire guarda che non fa per te te, non fa per te, non fa per te, e questa è un po' una, una visione nuova che non avevo mai considerato e che, che invece mi ha cambiato le prospettive, è il giorno che non ho fatto anche, anche qui. Ma sì, ma perché te, te la niente, raccontano, di più, te la raccontano così, te la raccontano così perché ti devono bene. Ti ricordi quella cosa che mi hai detto sulla natura, gli alberi? Sì. Cos'era quella frase? Beh, un giorno qui se ne esce dicendo… Uh, una frase di Deep Jim Rohn, è stato uno dei miei mentori. Um, e quanto cresce un alto, un, in alto un albero la risposta è più che può e io uh, ho sempre vissuto su quest'idea del De devi fare più che puoi devi leggere più libri che puoi studiare più che puoi guadagnare più che puoi dare più che puoi insomma ne nel tempo ragionevole del caso più che puoi che è un sito italiano <ride> uh, e quindi Immaginiamo sempre questa cosa come molto, molto, molto vera e poi tu mi hai raccontato delle palme di Beh, cocco. Beh, la cosa bella è che lui mi diceva questa frase mentre eravamo a casa, a casa siamo di fronte a una foresta di palme di cocco. E, e, e, e ho usato proprio questo, oggi come oggi, lui ha studiato da tanti motivatori, marchettà, si può dire, cioè comunque gente che ha fatto i soldi con la motivazione io non ho studiato, io, il mio studio è sulle persone e ultimamente sulla natura e sugli animali che mi ha cambiato totalmente la visione delle cose in realtà, eravamo appunto, lui mi ha detto questa frase e di fronte a me avevo questo spettacolo magari possiamo aggiungere una foto proprio qui in sovraimpressione okay. di dove stavamo che è del, del, del, insomma, ciò che vedo da casa e lì sono tutte palme, di, palme da cocco al che gli ho detto guarda che non è per niente così in natura nessun albero cresce all'infinito l'albero cresce fino al massimo dell'altezza per andare a trovare i raggi del sole poi non cresce oltre, non gli servirebbe in natura non esiste animale o vegetale che si sbatte più del necessario tra l'altro la natura e, un, e prendevo proprio l'esempio della palma da cocco perché è un essere estremamente intelligente. Qui in Thailandia lo sanno tutti. Le palme da cocco, se andate dentro un palmetto da cocco vi renderete conto che i cocchi vengono mh, generati soltanto vicino alle strade. Perché? Perché nella natura esiste... Non la parola giusto, sbagliato, bello, brutto, qui stiamo dando il vero segreto, perché mm -hmm. lo do alla fine. Non è bello, brutto, giusto, stiamo sbagliato, all alla esiste una sola parola, in natura esiste una sola parola che mi ha cambiato totalmente la mia visione delle cose, ed è la parola funzionale. Quindi in natura ciò che fa un essere vivente, animale o vegetale, è solo ciò che è più funzionale per la propria evoluzione. È per quella dell'ecosistema anche, no? Di per la certo, di tutto il sistema, l'evoluzione no, cioè del evoluzione, evoluzione, è sistema, diciamo. assolutamente. Del, perché comunque in natura è tutto unito. Vedete Avatar che è un perfetto film di far capire come la natura è tutta unita. E, e soprattutto, ad esempio, appunto i cocchi, questo forse non lo saprete. Ehm, i cocchi sono dei, dei semi infestanti, perché riescono, sono dei pochi semi che riescono a crescere anche sulla sabbia. Non solo, ma crescono senza mettere radici, quindi prima esce il germoglio, se voi lasciate un cocco a terra esce un germoglio così e dopo con calma mette le radici. Immaginate che ogni palma genera decine e decine di cocchi. Ora immaginate un enorme palmetto, come quello che vi posso far vedere in sovrimpressione, e ognuna di quelle palme che genera decine e decine di cocchi. Sapete che cosa accade? Che tempo tre anni morirebbero tutti se quei cocchi non venissero portati via. Quindi che cosa accade? I cocchi, i cocchi. che sono sgamati e fanno solo le cose funzionali, quando si rendono conto che ci sono esseri umani o scimmie, in questo, caso, in questo caso esseri umani, che possono portarsi via i cocchi, quindi tolgono i semi-infestanti, loro generano cocchi. Ma se con un cannocchiale andate a vedere in lontananza, in una foresta di cocchi, in un posto lontano dalle strade, quelle palme non fanno neanche un cocco, perché se no morirebbero. Ecco perché in natura non esiste il giusto o sbagliato, non esiste il bello e il brutto, esiste solo ciò che è funzionale per lei. Quindi la domanda finale con cui ti lascio, perché lui ci insegna che bisogna sempre far fare qualcosa alla fine alle persone, è di tutto quello che stai facendo nella tua vita oggi, fatti una domanda, è davvero funzionale alla mia evoluzione? Pensaci e facci sapere.